Quante belle armi Che ci sono qua dentro Allora amici Noi oggi siamo In un'invasione sì. zombie E dobbiamo stare molto attenti Anche perché poi Il sole è a metà Mannaggia noi E praticamente eh sì. Ci dobbiamo muovere Perché gli zombie Arriveranno da un momento All'altro Quindi andiamo Prendiamo Oddio. queste armi Allora io okay. vi ho messo Un po' di caricatori Prendete solo un'arma E prendete tutti i caricatori Ovviamente perché ci servono Praticamente Queste armi qua Ci serviranno per difenderci Da tutti gli zombie Perché ne arriveranno Orde su orde su orde Tantissime Infatti, Ma quando Notte? Sì, la notte, la notte arrivano molti zombie, praticamente. Quindi dobbiamo, dobbiamo già andare a prepararci a fare una sorta di mini base. Nick, forza, ah, che okay. cosa stai facendo? Pre Vieni. Eh, sì, allora, io in realtà ne ho già ne ho già un bel po'. Però, sicuramente il ah, legno allora. può far comodo. Quindi, venite con sì. me, però. Perché la, la base la faremo da questa parte, secondo me. Ok, okay. va bene, va bene. Eh, dobbiamo prepararci, ragazzi, perché è pericolosissimo. Perché voi non, non avete la minima idea. Infatti, dopo vi farò vedere quando arriverà, eh, diciamo, il, il, la notte, la paura. Oh, qua ho trovato un pollo. Questo lo possiamo uccidere. Oh, yeah! No, ho ucciso un pollo. No, no ma poverino, ho sentito il colpo. Eh, lo so, lo so, ma guardate che fa bene uccidere i Ma sei un assassino. Eh, eh, prima di tutto mi dissocio. E poi, dopo, fa bene uccidere poi polli. Ma su Minecraft, chiaramente. Ecco, ecco, specifichiamo che altrimenti. Eh, esatto. È la fine. fine. Eh, altrimenti del è la legno. fine. Vai, prendi questo legno magico, è bellissimo e le chiamo. Ho fatto una, una crafting table. Vengo, ok, vengo. bene, bene. Certo che non credo che la crafting table in questo mondo serva molto. Però forza... Eh, venite. Vabbè, provare una spada. Ok, cioè, sì, non so sì, quanto sì. serva, però. Non ne ho idea la più pallida minima. Però forza, Nick. lasciamo perdere gli alberi che non servono a niente. Qua dobbiamo stare sull'attenti tutti quanti. Oh, pop, pop, pop, pop, Oh, pop, oh, oh, oh, pop, pop, pop. Dovete venire se io faccio... Mannaggia. Se eh, io sto faccio delle cose... Pop, pop. No, aia! Yeah. No! Dovete... Oh. Oh. Dovete venire Ok, bene Vieni oh, Ma vieni. cosa me ne fai È, un, no, vabbè, è vai, un coltellino È eh, un coltellino Sì, un coltellino Certo, certo Molto buono questo coltellino eh, Può servire, eh sì, uh, dove stai andando? Ah. Eh, per la cesta. Ma perché questo qua pensa di fare una vanilla Ma a che caspita pensi? Forno! No, non mi spara che sto morendo. Dobbiamo muoverci assolutamente perché mangia se stai morendo ovviamente. Nick! Eh, che non cosa so stai facendo? Oh, se ti vedo ancora una volta che stai indietro io ti uccido, ti sparo sulla gamba, poi ti sparo sul pisello e poi dopo ti sparo in testa. No, e poi... Che cosa? Il pollo! È terribile. È terribile. Muori con il pollo. pollo. No, no. Ma cosa il pollo? No, dobbiamo mangiare qualcosa, no? No! Quindi, no. Eh, noi abbiamo già questo cibo, però. insomma. ma non... abbiamo in realtà già cibo. Cioè, l'hai ucciso inutilmente. No, perché dobbiamo avere, cioè, non è che noi non è che ci basterà per sempre. Questo cibo dobbiamo prendere. Dobbiamo stare attentissimi. Perché oh, magari. Ma, di e eh, ho visto Allora, questo deserto Vogliamo capire un attimo Cosa farà Nel senso che magari Nel deserto I zombie Io so che in generale I zombie cattivi Sono molto più cattivi appunto Però io direi Che la casa La potremmo costruire Da questa parte Tipo in quella montagna Lì davanti La vedete Chi è che ha sparato? Allora amici Siamo arrivati dall'altra sponda Ovviamente Guardate qua che cosa c'è Eh? Vi piacciono Una montagna Una montagna Sì, però questa montagna Va scavata all'interno Quindi Ho creato del... Partite, partite Partire. Io intanto non so legno, mi serve legno, non so legno, manna. Eh, ce l'ho io. Tieni, tieni, tieni, tieni. Grazie, grazie, caro. Io sono un autonomo. Ades sì, sei auto oggi. Tu parla bene, scandisci bene, bene le parole perché non si capisce niente di ciò che dici. Ah, ok. Chiaro. Scusa. Io eh, ho okay. legno. E poi ri rispondi subito: se no, non si capisce comunque niente. Ma davvero? Nick? Stai concentrato, ripeto. Stiamo attenti. La notte sta arrivando. Guardate lì davanti c'è il sole Oddio, che sta no. scendendo Eh lo so lo so, Ma adesso dovremmo andare a sconfiggere gli zombie E ci dovremmo proteggere Questa notte chissà che cosa ci porterà davanti Ma poi guardate Io sto vedendo tipo la montagna Quella là davanti Che è molto strana È tipo tagliata a metà È come se ci fosse stato qualche zombie Che magari ha tagliato non lo so Forse mi sto inventando qualcosa, ma mi sembra un po' tutto quanto strano in questo momento. Beh, posto. Mi sa io che ti ho perso, non, non ti vedo più Ah, lo so, tranquilli spa, Tu voi pensate a tagliare la montagna, a scavare la montagna Va bene, va bene, io scavo Poi per il resto ci penso io Perché io qua voglio vedere gli zombie, anzi venite anche voi Dove vi, sei? Vi porto sì, io Aspetta, aspetta, Aspetta, aiuto lo Dobbiamo vedere bene quando... Ah, c'è un'aquila, io ho sentito un'aquila Le aquile non attaccano in teoria No, Eccoti. però. Eh, ciao, ciao, ciao, dove sei? Eccoti qua. Ciao. Allora, qua venite, dobbiamo andare un attimo a, a una scoperta, perché dobbiamo capire quanto siano pericolosi questi zombie. Ok. Perché ve ne verranno orde su orde, tantissime, tantissime. E parla forte, che non ti sento qua nel deserto. Imbecille che non sei altro. Scusa, ok. Allora, forza, pronti? Venite qua, oh, creature. Eh, su sull'attenti, hop, hop, hop. Adesso sono ah, sono attentissimi. Ci sono. Devo Nick, Io devi non vedo stare sull'attenti. Ok, aia, no. Stai sull'attenti, ho detto, imbecille. No, no, non così, sull'attenti nel senso dritto. Mamma mia, smetti di saltare. Ma io veramente, ma non so, ma, cioè, ma ci, ci sei? Allora, stavo dicendo, praticamente qua dobbiamo stare attenti. Adesso arriveranno gli zombie. Quindi venite insieme a me, dietro, però. Ok, e, piano. Va bene, va bene. È tranquillo, dobbiamo sconfiggere Ma non dovremmo farci una base? Oddio, guarda okay. davanti a noi Eh, non hai iniziato a fare una base Cioè, tipo, non hai scavato davanti, scusami La montagna Eh, no, abbiamo fatto solo una montagna Cioè, abbiamo solo scavato della pietra Ok, dopo entriamo dentro E poi sì, la base la faremo più in là Adesso okay. usciamo questo zombie Che è lo zombie del deserto Guardate, si è scomposto tutto quanto Perché l'abbiamo misato Oddio Ucciso malissimo Eh, lo so È fighissimo Guardate là davanti, c'è cioè, tipo Quello zombie là che adesso Mannaggia, sparerò Eh... L'ho preso Avete sentito? C'è un lupo Io sto sentendo un lupo sono No no sicuro. per favore Ma che brutto Mi sento Eh lo so Ma questa paura adesso con Continua a salire eh, Però dobbiamo stare Tutti quanti Attentissimi perché... Ma poi è pieno di mostri Cioè ragni Creeper No eh, È un po' dobbiamo... pericoloso star qui fuori abbastanza ma dobbiamo difendere, dobbiamo difendere. Eh, fermi tutti, se no non si sente niente. Dobbiamo difendere questa base, la nostra base. Quindi, forza. Eh, ma non abbiamo ancora. <ride> è così che non abbiamo? Vabbè. Cioè, va bene, Vabbè. non abbiamo ancora la base. Però almeno abbiamo scavato qualcosa. Dai, su. Sì, poi, sì, sì, dai. Comunque, se è pieno di cose qua in giro, non possiamo farci niente. Oh, guardate la, davanti, ci sono per passare sono... la notte. No, eh, il letto... no, non ce l'abbiamo. Non... Ma poi comunque dovremmo dormire a volte. Però comunque mi sa che questa notte non ci riusciamo nemmeno. Ma esatto. sbaglio su questa sabbia si corre male, scusate. Eh sì. Secondo me perché eh. stai tenendo la eh. in mano? Attenzione, avete sentito questo zombie? Sta sta. Boh, stava. Ma che caspita sta facendo? Ma è impazzito. Vabbè, comunque, non, non, non lo so. so. Ad ogni modo, guarda Nick, che tu dovresti parlare più forte. Ah! Senti. Muori, schifoso, muori, muori, muori, muori, muori, muori. Ok, perfetto Siamo attentissimi, avete visto che è pericoloso Ok, beh, forza, andiamo, entriamo dentro la base Ragazzi, sto ho visto una cosa terribile Ho visto... Cos hai che, visto? Tipo, lo eh, lo squalo... Ah! Dove? Dove sei? Aiuto, ti sì, Tranquilli, allora, praticamente ho visto questo zombie che, Cioè, quello zombie là, che veniva ucciso da uno squalo No, beh, no, no, stanno... Cosa? No, stanno arrivando gli zombie, dobbiamo, dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere Dob dobbiamo fare anche di No, no, entra, entra, entra, entra. entra, entra. Entrati e chiudo io. Non è vero, non c'ho blocchi. Un po' sì. Ok, ne ho solo due io. Facciamo così: non parliamo mentre, mentre spariamo, perché Ma... non si capisce niente. Forza, Quello sta morendo. Vabbè, lascia stare. lasciam perdere, Ma per cosa mi squadra. sta picchiando? Chiudi, chiudi, chiudi, chiudi. Vieni dietro. Via, via, stai via, via, via, via. Cosa mi sta picchiando? Nick, cosa stai? State sentendo tutti questi rumori? Sono rumori sì, provenienti dall'esterno. Sì, sì, sì. Allora, siamo riusciti assolutamente a fare tutto. Abbiamo bloccato tutte le parti qua. Vedete, questa caverna, questa, questo posto ormai, questa base potrebbe anche essere nostra. Potrebbe diventare nostra base praticamente provvisoria, o per sempre, non lo so. No, diciamo provvisoria, un po', un no. po bruttina. Ecco. È un po' bruttina, ovviamente. Poi dopo la miglioreremo sempre di più. Intanto, però, guardiamo fuori se ci sono. Qual se ci eh, sono fattento. altre cose. per esempio, ci sono tanti. Via, via! No, no, esci, esci. Non, non ti mettere mai più davanti. Oddio. Non ti mettere mai più davanti, tu, Nick, chiaro? Ah, ok, ok. E concentrati, managgia te, ma che caspita stavi io facendo? Sto parlando con nonno, per quello No, stavo... ti eri messo tu davanti Che caspita parlo con nonno Comunque, dove, dove, dove, do... dove dobbiamo andare? Dove? Prima non lo so, non ho un piccone. Idea. Eh, perché... Un piccone Qua dobbiamo ma... assolutamente far, far qualcosa Cioè, nel senso, non possono sempre metterci i piedi in testa questi zombie Ecco, eh, un piccone di pietra cosi. Dobbiamo trovare del ferro Grazie mille, l'ho fatto io, però Sì, ah. cattivone Adesso, for... Ah! No, cosa hai fatto? Oddio, aiuto! Ok, state attenti, state attenti, state attenti. Ho chiuso. Ok, io direi di uscire fuori. Direi di uscire fuori perché okay. è giorno. Okay. E guardate che. Cos'è sta nebbia? I zombie non bruciano al sole. La nebbia, non lo so, io non la sto vedendo. I zombie ah, non vabbè. bruciano mm. al sole. Mannaggia questo scheletro schifoso, stupido, ignorante, cattivo. Ok, perfetto. Eh, ci sono dei creeper. In questa in questo mondo, diciamo, gli zombie non. non Correndo, attento, attento. Oddio. Scusatemi ma queste armi comunque fanno troppo casino Non parliamoci sopra quando ci sono le armi Perché già da solo non mi capisco Poi figuriamoci Io direi proprio di non parlare Ok ovviamente. va bene va bene Quando spariamo parliamo Eh esatto, esatto perché se no è un casino totale Non si capisce niente Raga Cos'è sto no. su suono? Sto sentendo orde di zombie oh. che bruciano Ma Ma voi sentite gli zombie? Sì sì è un te. macello Eh sì, è vero ma stanno bruciando giusto? No, ah non, non, non si, si... capisce Ma dove sono? Quando io. Allora scusate, potete concentrarvi a parlare piuttosto che a fare altro. Forza, concentriamoci. Perché qua okay, dobbiamo okay. proteggere la nostra zona, il nostro posto. Non dobbiamo permettere a quegli zombie schifosi di, di, di distruggerci. E poi dovremmo mettere tipo delle protezioni Justo. intorno alla base. Perché mh, non, altrimenti qua ci moriamo sempre. Cioè, nel senso, no, non, non sopravviviamo in questo mondo così. Cute, eh, io... Oh, così ma, ma cos'è? C'è cioè, Nick Cosa. che sta prendendo fuoco. No, come? Nick no, scappa, scappa, scappa, scappa, scappa, scappa. Non lo ma so. Cos scappa. Ma cos'è? Scappa, scappa, Nick, scappa, vai via. Vai via, vai in acqua, vattene, vattene. Dall'altra sta... parte, aia, aia. No, anche a me, anche a me. Ok, via. Mi sa che dobbiamo andare via. Dal, dal, dal deserto, eh, no? Sì, so. sì. Mi sa che c'è un allora, mostro un po' monello. Eh, ma perché ci sono mostri invisibili qua. Cioè, eh, questa sì, è la cosa incredibile. Eh, allora, cerchiamo di, di, di, di, di, di entrare dentro. Forza, venite, venite da me, forza. Ok, forza. ok. Do... Eh, se stiamo qua, mi sa che moriamo. Eccoci anche da oh, eh, me. Sp spara a caso. L'hai ucciso! C'è okay. che l'ho colpito! L'ho ucciso, l'ho ucciso, l'ho ucciso! Ok, perfetto, vieni, vieni, vieni, venite, venite! Non Vi stare arrivo. Là. Ok, non so come hai fatto nonno, tu sei un pro del cecchino perché stato riesci. Attaccato. Ah ok <ride> a caso va bene Ah Però... ok vabbè non è che ce l'hai fatta Esatto Devo dire che ce l'hai fatta E quindi siamo salvi Quindi venite Esatto forza. Non... Allora io direi che Il mondo esterno È completamente Completamente Difficile Da sopravvivere È molto è molto pericoloso po, Moltissimo troppo. Sì troppo Troppo E eh, veramente non... Come caspita facciamo Poi guardate Lì in acqua ci sono squali strani Se vedete Se io gli sparo A questo squalo Cos'è che succede? Perché... Oddio È vero È provato la... Avete visto? Avete visto? Eh sì sì sì, sì Prende danno prende vuoi faccio danno? da esca? Prova, prova, vai, nonno. Nick, smetti okay, di sparare. Mi sa che Nick l'ha ucciso? No, non l'ha ucciso, è lì, lì no. davanti. No, no, hai fatto... ragione, lo vedo anch'io. Eh, allora, Nick, Ciao, eh, facciamo così che non spariamo tipo a caso, perché ovviamente poi dopo è un casino. Perché no, no. già io non mi sento. Cioè, Lo per... squalo non mi vuole. C'era un altro squalo, qua l'ho ucciso. Eh, mi piace. Non mi squalo. vuole. Come non ti vuole? Eh, Vai più avanti. Eh, eh, ho un po' paura, però, perché se mi uccide è un po' faticoso. Vabbè ah se ti uccide fa niente, cioè dai... Non ah, ti oddio stanno combattendo due squadre. Oh, no, Vabbè, che robe. Oddio. Oh e' eh, morto. No, eh, anche morto. Sì però... Eh, vabbè. Nick... Niente prova a squalo. Adesso uccido Nick perché, perché è cattivo. Perché? Ma, ma perché sei andato là davanti? Volevo vedere come si amavano quei due tizi. Vabbè. Sono ammazzati. Eh, sì, lo so. Qua anche le acque sono pericolose, come ben vedete. Là c'è anche tipo una barriera corallina. Boh, è completamente strano questo mondo. Però è molto bello da sopravvivere. Quindi forza, entriamo in casa e cerchiamo di trovare una soluzione per poter sopravvivere di più e per poter, insomma, trovare delle difese. Troviamo delle difese a tutto questo mare di robe brutte.